Insomma, stavolta il clima è sicuramente un clima migliore, anche perché questi sono pastori aramei, e quindi diciamo che Giacobbe in un certo qual modo eh, gioca in casa. Se vi piacciono i nostri video, lo dico sempre, siete interessati ad approfondire con noi gli studi di scrittura, specialmente l'Antico Testamento e la teologia, basta che iscriviate al canale e attiviate la campanella. Vi ringraziamo eh, vivamente per, questa, per, questo, per questo aiuto per questo sforzo. Allora, sollevò Giacobbe eh, i suoi piedi, diciamo che inizia a livello, eh, diciamo con, con un'immagine molto poetica e suggestiva, e andò alla terra dei Vnechedem, cioè praticamente andrò dai figli di Oriente, cioè dagli Aramei, e vide questo pozzo nella campagna, ed ecco là tre greggi accovacciati, ecco, eh, presso il pozzo. Ovviamente accovacciati è ropes sapete che questo vuol dire esattamente accovacciati, ma richiama a quel Ropez, e vi ricordate, noi facevamo accenno a questo Ropez nel, direi nel capitolo 4 di Genesi, quando Caino aveva in mente nel cuore di uccidere il fratello, e Dio gli dice che eh, il suo istinto poteva essere sicuramente, eh, lo Yezer Arà poteva essere vinto, e questo Ropez, questo accovacciato, accovacciato viene così, identificato come un demone che aspetta covacciato, come può essere covacciato un cagnolino dietro una porta per poterti colpire nel momento della tua massima debolezza eh, dal punto di vista spirituale. Quindi il clima poteva già essere, diciamo, sotto questo patrocinio da questo pozzo e bevevano le gregge e la pietra era grande sulla bocca del pozzo. Su questo fatto che c'era una pietra grande sulla bocca del pozzo vi potete immaginare i commentatori quanto hanno potuto scrivere, vi dico anche che dalla prossima volta riprenderemo come aiuto il nostro commento, il commento del Rashi perché? Perché vedremo le differenze tra quelle che possono essere delle esegesi, delle esegesi diciamo moderne o contemporanee, ottocentesche, novecentesche. In questo episodio con l'ausilio del sistema storico-critico, del, del, del, dello strutturalismo, insomma di altri sistemi che vengono usati nelle accademie, nelle, nelle facoltà di teologia e di filologia per interpretare questi testi. Però è giusto vedere anche i punti di contatto e di discrepanza con il più grande commentatore a detta degli ebrei dei testi di Torah che è appunto il, il Rashi. Per adesso comunque siamo a livello introduttivo e faremo la prossima volta questo cammino, così come l'abbiamo fatto negli ultimi quattro capitoli, con il grande maestro, il grande Chacham di Israele. Disse loro Giacobbe, ecco, l'inizio, e <coughs> l'inizio è molto soft, potremmo dire, perché? Perché Giacobbe eh, innanzitutto si informa se siamo nel territorio, tra virgolette, nel territorio delle competenze, delle conoscenze di Lavan, e, e poi chiede in maniera discreta, con, con un classico, una classica espressione tipica ebraica, conoscete la sua pace della serie, conoscete se sta bene, vedete anche la delicatezza dell'incontro, questo ha fatto sempre capire che Giacobbe aveva un'anima molto, molto sensibile, molto, molto fine, eh, molto accattivante che era dedicato agli studi, dedicato alla meditazione, dedicato alla preghiera, dedicato a mantenere le tradizioni di Isacco suo padre, a differenza magari del fratello che era più esuberante e si dedicava ad altre, ad altre attività, ma proprio il modo di parlare di, di, di, di Giacobbe era assolutamente delicato. Fratelli miei, già si comincia, comincia bene, ahai, no? miei diventi, miei fratelli, insomma, eh, Meain, Meain, da dove, Atem, da dove siete? E loro dissono da Haran, e poi dice, conoscete Lavan ben Nachor? Una volta che ha stabilito che vengono chiaramente da Haran, che era il paese di, anche di, di Abramo, no? Quindi nel, nel confine di là dagli Aramei, dice, certo, eh, lo, conosciamo, Edenu, lo conosciamo, lo conosciamo, lo conosciamo. E disse, Shalom Loh, c'è pace lui, cioè sta bene? Perché sapeva che avrebbe dovuto accasarsi presso lo zio materno. E, e dice, certo, certo che sta bene. Ed ecco la pecorella, la, Rachel, la pecorella sarebbe, no? E, quindi fa subito il legame, sua figlia, sua cugina, che sta venendo con Azon, con, con, con l'ovino, e disse eh, non è ancora, il giorno è ancora grande, cioè quindi ci sono ancora tante ore di luce e, e, non, è tempo, eh, e non è il tempo di raccogliere l'armento perché qui c'è tutta una problematica sui tempi eh, secondo il calendario solare del giorno per la raccolta dell'armento, farlo bere, portarlo al pascolo e farlo rientrare. Diciamo che questa, questo versetto indica un'assoluta familiarità con gli aspetti, diciamo, tipicamente del mondo degli allevatori. Ricordiamoci sempre, lo dico spesso, però lo ricordo, che siamo in un contesto dei, tra virgolette, no, figli di Dio, che sono quelli che non vivono sedentari, ma sono nomadi possono anche diventare seminomadi, ma in questo caso sono assolutamente nomadi e quindi c'è tutta una forma <coughs> di vita particolare che dipende totalmente da Dio e quindi non dipende dalle proprie istituzioni di sopravvivenza. Primo, seguire i ritmi della terra, non è possibile. Avere la città circondata da d'amore, non è possibile. Pagare persone dedicate e ed dedicate, ovviamente noi potremmo dire poliziotti, militari, alla alla protezione del, del, del villaggio, della città, eh, invece bisognava stare nelle capanne, nelle, nelle, nelle tende, bisognava seguire gli armenti, bisognava andare dove si era sempre sotto il cielo, eh, non c'era alcun esercito o polizia che ti potesse salvare dai predoni, c'era una vita totalmente legata a Dio, quindi anche questo piccolo aspetto che sembrerebbe Così quasi stucchevole, quasi inutile, fa capire in che clima siamo e quali erano i codici di comportamento che regolavano appunto la vita tra queste, tra queste persone, che comunque vivevano nello stesso modo, per non dire che facevano addirittura lo stesso mestiere. E, appunto, lui dice: fate bere gli ovini e andate a pascolare. E si continua in, questa, in questo dialogo: dice. Dissero i pastori, noi non possiamo farlo perché finché non siano raccolti tutti i greggi eh, rotoleremo la pietra eh, sulla bocca del pozzo e faremo bere l'ovino. vino. Ecco. Mm, vedete che qui eh, bisognava, già Giacobbe capisce che bisognava arrivare a un punto di compromesso perché il suo obiettivo era quello di parlare con la figlia di suo zio, cioè sua cugina, e quindi con, <coughs> con Rachele e per la van. Egli stava ancora parlando con loro quando arrivò Rachel, con il bestiame del padre, perché era, ovviamente dal nome si capisce, una pastorella. Quando Giacobbe vide Rachel, figlia di Lavan, fratello di sua madre, insieme con il bestiame eh, di, di, di Lavan, fratello di sua madre, Giacobbe si fece avanti, rotolò la pietra dalla bocca del pozzo, fece bere le pecore di Lavanne, fratello di sua madre. Vedete quante volte viene detto fratello di sua madre? Per ben tre volte. E poi qui c'è una cosa francamente strana, anacronistica. La prossima volta vedremo che cosa Rashi dirà di questo episodio. Guardate che qui siamo, duemila anni prima di Cristo, quindi già in certe nostre latitudini, queste cose fino a qualche decennio fa erano assolutamente inconcepibili, e cioè Vaishak Yaakov Rachel baciò Giacobbe Rachele e pianse e pianse ad alta voce. Ci fermiamo qua. La prossima ved volta vedremo come Rashi spiega questa anomalia. Certamente è un bacio di un cugino la cugina, però questo tipo di situazioni erano assolutamente, all'epoca, inconcepibili. Cosa c'è sotto? La prossima volta vedremo cosa ci dice Rashi. Ciao, alla prossima!